Ah, io Mi chiamo Stefano Mancuso, sono professore presso il DIPSA dell'Università di Firenze e direttore del, dell'INV, Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale dell'Università di Firenze. Gli animali diciamo così hanno, preso, hanno fatto la scelta evolutiva di muoversi e le piante di rimanere ferme, e di nutrirsi. Gli animali concentrano all'interno dei loro organi delle funzioni. Noi abbiamo gli occhi per vedere, le orecchie per sentire, i reni per depurare, il cervello per pensare. L'accentramento, la concentrazione di funzioni negli organi non sarebbe in alcun modo stato possibile per le piante. Le piante eh, hanno sviluppato il loro corpo per eh, rimanere ferme e quindi per essere soggetti alla predazione. Ma il non avere organi non vuol dire assolutamente non avere funzioni. Non è che la pianta, siccome non ha polmoni, non respira, o siccome non ha un, diciamo, un apparato digerente, non si nutre, o siccome non ha dei reni non si depura e così via, è così. Poi potremmo arrivare a spingendoci fino alla fine, siccome non ha un cervello, non è in grado di calcolare o di prendere delle decisioni. Ecco, è bene immediatamente dire, perché la cosa eh, normalmente suscita eh, molte polemiche, eh, diciamo pretestuose, che eh, nessuno mai nella storia della scienza si è sognato di dire in alcuna maniera che le piante hanno un cervello non lo ha mai detto nessuno, né credo che nessuno mai lo dirà, perché le piante non hanno un cervello, ma questa cosa qui il, le rende ancora più affascinanti, perché come ho detto all'inizio di questa nostra chiacchierata, sono intelligenti, senza necessità di avere un cervello, e questo fa, fa delle piante, degli organismi, eh, eh, incredibilmente interessanti da studiare, proprio perché le loro strategie, di sopravvivenza, le loro strategie costruttive sono una cosa molto più simile a quanto oggi la modernità richiede. Diciamo oggi si parla tanto di reti, tutto il nostro, diciamo, il nostro futuro sembra essere un futuro in rete, sembra essere legato al funzionamento delle reti, eccetera. Allora, se noi costruissimo delle reti, funzionati come le radici noi non avremmo, non, non, non, non avremmo mai nessun tipo di interruzione nella, nella trasmissione dei dati eh, recentemente sono stato invitato a, a parlare a un, a un festival della scienza a Foligno e nella sede di, diciamo, di questo festival c'era scritto, campeggiava su un muro questa frase che mi ha molto colpito di cui non ricordo l'autore però la frase era eh, si vede soltanto so, ciò che si sa che eh, ho trovato una, una, una, una, una frase molto significativa, soprattutto appunto se eh, eh, applicata appunto a questo eh, incredibile mondo delle piante, che noi continuiamo a ignorare, noi cioè non, non lo vediamo, perché appunto non lo conosciamo, perché se lo conoscessimo non potremmo permetterci, nessuno di noi diciamo, ignorerebbe abbiamo questa enorme quantità di esseri viventi che ci circondano e che mostrano e che hanno delle caratteristiche così sorprendenti